se riesci a collegarsi dovrebbe... Eccola! Ciao, ah! buongiorno Agnese! Ce l'abbiamo fatta al primo colpo! È la nostra diretta Instagram, <ride> la prima diretta sia mia che tua! Quindi esatto! È andata <ride> Va bene! Allora, ci presentiamo, io sono Agnese Gualdrini, lavoro per gli editori La Terza, mi occupo dei diritti stranieri, dei diritti esteri, e ho il piacere di parlare oggi con Nora, che è una collega e un'amica anche perché ormai ci conosciamo da tanti anni, che è Rights director di Zurkamp, e casa editrice eh, importante e prestigiosa di Berlino. Cioè, in realtà, doppia sede, Francoforte e Berlino. Attualmente oh, gli uffici oh, sono no. tutti a Berlino. Siamo solo e esclusivamente a Berlino, però eravamo per... a Francoforte a Francoforte e a Francoforte c'è rimasta una sede eccezionale di, di rappresentanza dove ogni anno ci ospitate in occasione della fiera. Mi senti? Eh, adesso sì, però la linea è un po' difficile. Speriamo che vada tutto bene. Bene. Allora, mi hai detto che sei in ufficio, giusto? Sì, sì eccezionalmente. La terza volta in sei settimane. Beh, dai, una buona media visti i tempi di reclusione. Sì, lo so. Lo Io invece, so. come puoi vedere, ti, ti sto intervistando da, dalla sì, mia camera da letto. Sì, dalla camera da letto, chiusa perché in salotto c'è il bimbo piccolo, Zeno che speriamo non faccia irruzione <ride> mentre chiacchieriamo. No, <chiacchereamo. ride> ma ci mancherebbe, cioè, stiamo lavorando tutti in questi mesi in circostanze molto particolari: molto particolari, è vero. Senti, prima di entrare così nel vivo della nostra chiacchierata e anche un po' del nostro lavoro, di come sta cambiando, se cambierà le nostre impressioni, così dacci una panoramica veloce di cosa sta succedendo in Germania, ovvero cosa potete fare? Il vostro lockdown è un po' più soft rispetto al nostro e quindi volevo capire un po' sì. eh, quali tipo di, di libertà avete. Non so, per esempio, la famosa passeggiata, la puoi fare. <ride> allora, sicuramente la situazione in generale è più soft in Germania. Poi, essendo uno stato federale, noi abbiamo questa, um, questa particolarità che i 16... 16 stati su tante questioni che proprio in questo momento ci toccano particolarmente possono decidere più o meno autonomamente il che crea un panorama molto eterogeneo um, chiaramente c'è una linea diciamo nazionale um, condotta dalla uh, di angela merkel però um, e dal governo però c'è una certa libertà che hanno i, i, i capi dei, dei lender e questa, proprio in questi giorni, questa eh, libertà si sente particolarmente perché il eh, rallentare il lockdown e le misure che adesso vengono prese o le, le cose che sono consentite eh, stanno cambiando molto in questi giorni, però diversamente. Nel paese, c'è a Berlino per esempio, essendo uno stato a 60, Praticamente, Berlino da domani um, ci possono, uh, possono riaprire i negozi fino a 800 metri di quadratura. No, sì. Invece, uh, a Brandenburg, che è lo stato accanto, possono anche aprire, se ho capito bene, i centri commerciali mentre in altri posti i, i negozi non aprono proprio. Poi in alcuni stati possono aprire i parrucchieri per dire e in altri no. Ah, okay. eh, c'è molta, um, molta diversità, c'è eterogeneità nelle, nelle misure in effetti ieri sera la Zeit che è un nostro settimanale molto importante ha pubblicato proprio una, una tabella praticamente che indica quale stato ha preso quale ha preso quale misura giura, cioè, certo. in questo in questo periodo cioè come cambiano le regole precise da stato in stato Per esatto, certo. quanto riguarda il nostro settore le librerie um, c'erano stati dove non dovevano mai chiudere del tutto Ah, e quindi sono, sono rimaste aperte in alcuni stati? Molti pochi. Cioè, pochi, però teoricamente era possibile in alcuni, in alcuni parti della Germania e adesso um, da domani, poi altri, la prossima settimana e altri ancora la settimana dopo credo che possano riaprire un po' dovunque il che non significa che lo facciano dappertutto. Il cioè, che non significa neanche che, um, eh, che possono aprire completamente perché appunto ci sono i negozi che sono più grandi dei 800 metri quadri eh. e così via. Cioè, è molto difficile dare un quadro generale in una situazione così… molto composita. Ecco. Ok. No, allora, a questo punto, visto che hai tirato in ballo l'argomento librerie, Entriamo nel vivo perché in Italia anche qui si è andato avanti un po' diversamente da regione a regione, non so se un po' tu hai seguito, ma se certo. anche un vero dibattito, no? se fosse giusto aprire le librerie o meno, perché sostanzialmente... L'idea era siamo usciti fino ad ora, anzi possiamo uscire tuttora quasi solo per sfamarci. Certo. E quasi eh, diciamo, un mese dopo il lockdown, però anche sfamare la mente forse è diventato essenziale, è diventato un bene essenziale. Da qui c'è stato un dibattito serrato tra chi era pro e chi contro la, la riapertura, ma perché le librerie sono diventate quasi un simbolo. Del resto, io dico sempre che il libro è un oggetto in sé simbolico perché è vero che ha un valore che può cambiare, no? spesso certi libri ci hanno anche cambiato la vita no? nel nostro modo di, di interpretare il mondo, però è pur sempre un oggetto, è una merce, è una cosa che ha un prezzo di copertina e che dietro ha il lavoro di tantissime figure tra cui noi due, per esempio, eh, che poi arrivi in libreria. Per cui eh, mi chiedevo se anche in Germania ci fosse stato un dibattito quasi filosofico attorno alla questione delle aperture sulle librerie. Allora, in generale credo che siamo in una situazione dove ogni, ogni misura intrapresa um, risulta praticamente una una questione filosofica. cioè Su ogni misura che viene adottata ci, um, ci possono essere dei approcci dei, um, delle, delle idee molto divergenti, non su ogni proprio, ma su una gran parte. E, e quindi è molto, sono, sono questioni molto delicate. E' molto, molto difficile anche di dare una risposta Unica o valida se non impossibile. Um, il dibattito qua proprio sulle librerie specificamente um, non c'è stato, chiaramente proprio dall'inizio dei primi giorni c'è um, stata molto, come si dice in italiano, eh, molta coverage, eh, c'è molta copertura mediatica molta nella copertura sul, anche nella, nella stampa, sulla, sulla questione. Um, su, sulla situazione molto difficile della, delle, delle istituzioni culturali in generale. C'è cioè, dei teatri, dei cinema, dei, ma anche dei, dei, dei artisti stessi cioè, che non possono esibirsi, mm. che non possono… Um, che, che devono lottare per la sopravvivenza non avendo possibilità mm. di, di andare in… Uh, SBC, di far vedere la loro arte, di vendere la loro arte. E Questo è una, un, un discorso generale che si è esteso dall'inizio anche ai scrittori, ai libri. Libro. Libro. Um, che, che le librerie diventano un simbolo, um, a noi che lavoriamo in, in, in editoria um, non ci sorprende perché appunto essendo il libro il libro è sempre due cose il libro è un bene un bene materiale c'è cioè sì. anche un, un, un, una merce ma soprattutto ha un valore appunto, intellettuale ideologico un, un, un valore culturale che, e c'è cioè questa doppia responsabilità per le case editrici. Cioè Un editore cosa fa? Assicura a un autore um, di trattare al meglio la merce che gli è stato assegnato, cioè vendala, pro produrla, vendala, metterla al mondo, ma contemporaneamente uh, l'autore affida una parte molto intima eh, sua all'editore. Cioè non gli affida solo una, una merce, un bene, esatto. gli affida anche un bene culturale, un, eh, la sì. sua opera. Cioè, e questa okay. cosa rende così, rende così particolare il nostro lavoro, rende particolare in conseguenza chiaramente anche il lavoro di chi alla fine questi libri li vende. Devo dire che ieri… Eh, a, Roma, a Roma, nel Lazio, hanno aperto le librerie. E ho visto qualche video di apertura delle librerie e c'è stata una cosa che è quasi commovente: all'apertura della una Sara Cinesca c'era già la fila fuori di gente che ha applaudito. Che bello. <ride> è stata una che cosa bella, bella da, da vedere e, cioè, per me, da lettrice, da addetta al mondo dell'editoria. Dell ma anche i librai, no? penso che. Per loro è difficile riaprire, perché poi diciamo anche la verità, chi lavora in questo momento è anche... corre dei rischi. Poi è, certo. no? è una cosa che... eh, però allo stesso tempo ti senti parte di, di una comunità di, di persone, di lettori, di, di, di persone che apprezzano no? la, il tuo lavoro di, di, di libraio e anche nel nostro caso di, di, di editori in senso ampio, no? di contribuire. Sono questi sta... momenti di incontro tra, tra i lettori e chi e chi fa esatto. i libri che sono importanti, che sono parte della, della esatto. ragione d'essere, della nostra esatto. ragione d'essere. No, esatto. sono, sono, sono molto contenta di sentirlo e um, cioè, per tornare un secondo a questa domanda, è veramente difficile argomentare col giusto o spaiato esatto. in un momento dove appunto io non sono si dice in italiano, cioè io non, non sono neanche io esperto, io non, esatto. non, ho, non ho idea, della, cioè alla fine non ho idea, ho la mia opinione chiaramente. E questa opinione, um, uh, essendo sempre un'opinione personale, poi è difficile lasciarsi dietro le spalle quando si, si entra in un altro ruolo, non quello della, della persona, cioè della persona, del ruolo personale, ma in un ruolo… Di, eh, di lavoro, un ruolo professionale. Cioè, io non posso lasciarmi indietro. Eh, un personale dubbio se sia giusto aprire così cioè, eh, in grande misura qua i negozi in Germania. Cioè, non lo so, io personalmente sarei andata più con i piedi di piombo. però dall'altro lato mi fa piacere, in quanto professionista, che la gente ha la possibilità di comprarsi dei libri. Perché poi, di nuovo, privatamente, come madre, con due bambini a casa, homeschooling, cioè io, libri miei, ne ho in abbondanza a casa, c'è cioè, la biblioteca eh, dei libri dove non trovo mai il tempo di leggerli perché leggo altri per lavoro. C'è. Io sono, sono a posto, però per i bambini avrei voluto comprare molto di più e non ho potuto. E ho detto, madonna, ma perché proprio in questo momento dove la gente trova il tempo, la possibilità di leggere, non riesce a, a farsi arrivare i libri? Infatti è una fase paradossale, no? In cui... Sì. Alla fine, le prime settimane tutti stavamo a controllare l'ultimo aggiornamento istantaneo quasi sul coronavirus, no? quanti contagiati, eh, quanti morti purtroppo, sempre no? a cercare l'ultima notizia del libro è qualcosa che fissa, fissa nella carta eh, qualcosa, rimane fermo e quindi forse sì. c'è anche bisogno di approfondire o di distarsi. Poi la letteratura è talmente varia e il libro è talmente vario che, che no, ci può offrire conforto da, da più parti e da più punti. Questo sicuramente. Ma mh, senti, partendo da questa cosa, eh, diciamo che, come dici te, eh, la questione libreria è difficile prendere una posizione perché non siamo i bravi, prima di tutto, quindi io sono, sia mi fa piacere che abbiano aperto, ma comprendo anche le ansie di chi ha deciso, per esempio, in autonomia eh, rispetto di non aprire. E, mh, sto ragionando molto da quando è partito il lockdown: anche su come sta cambiando il mio lavoro. Eh, nel senso spieghiamolo adesso, io non so chi ci sta seguendo, molti saranno amici colleghi, molti magari semplici lettori, il nostro lavoro è un po' particolare perché occuparsi di diritti vuol dire eh, cercare di, eh, parlo della vendita adesso, poi vale anche per le acquisizioni in senso opposto ovviamente, eh, di promuovere all'estero i libri che noi pubblichiamo in Italia e che tu pubblichi in Germania e promuovi all'estero. Sì. Eh, ecco, diciamo che... Questa pandemia, che all'inizio era un problema di Wuhan della Cina, poi è diventato italiano e poi a macchia d'olio è diventato globale, che è una parola che a me non piace, ma qui veramente siamo in una situazione, in una situazione globale. E devo dire che um, ci sono vari modi di proporre libri ai colleghi, come, come tu ben sai, come tu fai quotidianamente. Devo dire che... Eh, io stessa nell'approcciarmi al lavoro di queste settimane sono più cauta, certi libri a volte appaiono immediatamente invecchiati diciamo che questo virus ci ha anche messi di fronte no, a un modo nuovo mm -hmm. anche di di, di lavorare quindi mi rendo conto che faccio selezioni molto più, più accurate molto più caute eh, dei libri da proporre che non necessariamente che per forza di cose non sono libri che parlano di coronavirus perché ovviamente non eravamo preparati no? a, questa, a questa cosa mi chiedevo se anche tu eh, hai questa percezione un po' diversa ecco um, sicuramente Sicuramente, cioè, um, mi sono un po' come dire, ho potuto nascondermi un po' dietro un dito perché um, il mio ruolo qua in casa editrice non è solo, non è solo uh, la vendita all'estero, ma mi occupo anche di tutti i contratti che firmiamo, quindi anche dei contratti con i nostri autori, traditori, contributori. Um, e di tutti i contratti dei libri che, che invece noi acquistiamo esatto. e quindi um, questa, questa, questo primo punto cioè l'assicurare che i nostri, i nostri stessi autori abbiano ancora um, in tempo debito i nuovi contratti che noi li possiamo Um, segnalare di essere presente per loro di essere uh, disponibili di essere raggiungibili quando ci siamo tutti praticamente da un giorno all'altro recati nel smart working um, questa cosa mi è impegnato diverse settimane a instaurare un nuovo, una nuova possibilità di firmare contratti elettronici, riadattare tutti i nostri processi che noi eravamo ancora molto um, Molto uh, basata, basati sul, diciamo tradizionalmente basati sulla carta. Abbiamo fermato contatti sempre in forma catacea uh, mm -hmm. con un via vai di spedizioni um, via posta, e questa era la mia preoccup prima preoccupazione di assicurare che le cose possano. Continuare. quindi con questo con questo lato più che altro strutturale amministrativo ho speso le prime settimane e l'ho fatta volentieri non solo perché appunto era una, una cosa molto importante ma anche perché mi sono sentita un po di imbarazzo sinceramente ad offrire um, dei, delle opere in traduzione dei libri in traduzione a dei editori stranieri in un momento dove io, guardando il telegiornale e cioè, leggendo cosa succedeva nei rispettivi paesi, um, sapevo che loro hanno ben altri pensieri per la testa. Cioè. Cioè, mi sembrava, per, per farlo concretamente, cioè io occupandomi anche… Cioè, so, essendo responsabile anche per la vendita in Italia, cioè, a, a metà marzo… Um, mi sembrava assurdo anche solo pensare di mandare una proposta agli editori italiani. Cioè, che, che proposta devo fare in un momento dove appunto, uh, ci sono questioni così assistenziali, dove siamo tutti preoccupati per, oh, siete voi, ma anche noi, tutti preoccupati per i nostri cari, dove hai pensieri, veramente altri pensieri per la testa che considerare un, un romanzo, anche un, un bel saggio tedesco per la traduzione. Non mi sembrava semplicemente il, punto, il, il momento giusto e quindi ho ritardato tutto parecchio finché avevo l'impressione che, um, che era dovuto anche un, un, un segno. Anche privato, perché il nostro lavoro contiene molto di privato. Ci sono relazioni, rapporti curati per, anno, un, per anni e anni. C'è un modo di… Uh, ci conosciamo. E quando io parlo con un editore italiano, così come quando tu parli con un editore tedesco o francese, vi conoscete. E le raccomandazioni che facciamo normalmente sono sempre personali, sono basati sulla conoscenza dell'altro, della casa editrice, del programma, del, del pubblico che questa casa editrice ha, del suo profilo e, e quindi essendo così tanto di privato dentro i nostri, le nostre comunicazioni di lavoro mi, mi era sembrato importante mandare prima di tutto un messaggio anche più o meno privato ai miei colleghi all'estero per assicurarmi come stanno, come stanno le cose, e anche assicurarmi se vogliono ancora ricevere le mie raccomandazioni o se preferiscono giustamente dire questa primavera, guarda, non abbiamo testa, non abbiamo mm -hmm. possibilità. E quindi ho cominciato relativamente poco tempo fa di rimandare veramente libri. Perché poi diciamo che questa emergenza che è diventata, diciamo, no, internazionale, che ha coinvolto tristemente un po' tutta l'Europa e gli Stati Uniti e tutto il mondo. È proprio sorta uh, quando doveva esserci la fiera di Londra, sì, due giorni prima dell'apertura sì. <ride> dell ha deciso giustamente, tutti stavamo aspettando. Quindi... Ma anche un po' tardi. Cioè... Sì, appunto, dico fin troppo tardi, perché insomma la, tutti eravamo stupiti che, non è un segno no? eh, perché eh, spieghiamo brevemente cosa succede, che noi, diciamo tendenzialmente, appunto, come dice Nora, lavoriamo eh, sempre tutto l'anno no? con i nostri amici colleghi, però, le fiere sono anche poi un luogo eh, dove queste, questi contatti non rimangono solo chiocciola la terza.it, chioccio, Zurcamp, no? Cioè diamo dei visi alle, alle mail, e diventiamo in molti casi. Eh, amici, c'è cioè si è creata proprio una bella comunità internazionale eh, per cui parlare di libri alle fiere diventa veramente qualcosa in più cioè che aggiungi eh, no? si aggiunge qualcosa alla storia del libro o dell'autore eccetera eh, quindi siamo in questa primavera sono saltate tutte le fiere perché in Italia è saltata la fiera di Bologna eh, poi salterà Torino eh, poi è saltata la fiera di Londra eh, Avremo Francoforte ad ottobre, grande punto interrogativo, Dì. chi lo sa. Eh, boh. Sembra una situazione un po' insomma, assurda al momento pensarla. No? Io penso all'agent Center che eh, spieghiamo è una enorme stanza in cui i tavolini grandi quanto un tavolino da caffè. Eh. Eh, vedono due persone parlare a una distanza di meno di un metro no, <ride> cioè siamo sinceri ogni anno tre quarti dei, dei centinaia di migliaia di visitatori della fiera di tutto il mondo tornano a casa malati sì, con, non brother, col, Ma io con io ancora meglio. io parto anche malata molto spesso <ride> partiamo già malati perché siamo già Tremati dai, dalle settimane di preparazione, poi esatto. là si fonda tutto e torniamo a casa quasi sempre malati. Quindi da questo punto di vista sembra um, un po' in dubbio se si dovrebbe fare questa eh, cosa. In ma... questo momento è quasi impensabile. questa mattina non... ho sentito eh, nella radio che hanno ufficialmente distetto l'Octoberfest. Ah, ecco. che è una, uh, un, un evento che tanti italiani eh. conoscono con 6 milioni di uh, visitatori ogni anno. Se vi dicono Oktoberfest che, che è nello stesso periodo, non lo so, mi sembra difficile che la fiera ci sarà, ma mi faccio sorprendere. Assolutamente. Sì, eh, forse sarà un anno così e forse dovremo anche ripensare il modo di, di, di, di parlare di lì. I modi? Per un po'. Ma certo. Sì, cioè, poi... eh, anche se effettivamente così, vivendo in questa dimensione di isolamento che tutti stiamo vivendo allo stesso tempo ci accorgiamo di quanto poi ci manca veramente la eh, oh, no. socialità no? Eh, con le persone eh. effettivamente siamo in questo momento da soli ma allo stesso tempo connessi cioè io non so se tu usi social abitualmente eh, le persone adesso sono sempre perennemente in contatto eh, no? postano qualsiasi cosa che fanno in casa si fanno gli aperitivi via video noi stessi abbiamo iniziato con Casa Editrice La Terza a fare questi video che prima in diretta no? per parlare di libri di noi, di, di, di editoria che, sì, cosa sì. che prima magari veniva riservata alla presentazione del libro appunto alle fiere o... quindi forse diciamo è un momento in cui tutti stiamo sondando alternative no? uh, al mondo di prima. Chissà se tornerà uguale a prima, oppure un po' diverso, oppure se le due vie, spero, potranno convivere. Ma allora questa è un'altra di quelle domande Difficile. molto complesse, e <ride> molto eh, filosofiche che abbiamo detto all'inizio, cioè che qualcosa... Per, per forza di cose cambierà nella nostra percezione, nella, uh, nelle nostre aspettative al, uh, alla vita, al, alla società che ci, ci circonda, al, al, ai politici che ci governano che qualcosa cambierà mi sembra um, dovuto e soprattutto automatico, cioè non, non riesco a, a pensare che non ci siano, che questa situazione in, in, inesperimentata, cioè nuova, proprio Nuovo. nuova, abbia, non abbia conseguenze. Inedita! Per dire una cosa. Sì, non abbia <ride> conseguenze. Poi um, che ci sono alcuni effetti um, che già stiamo sentendo adesso, che Beh, ci sono tanti effetti devastanti che sentiamo già adesso, ma ci sono anche pochi eh, che io personalmente trovo molto rassicuranti, molto, molto belli, c'è cioè, appunto un connettasi um, che c'è sempre stato, ma adesso ha preso profondità, ha preso anche um, sostanza e un, um, una sincerità che, che prima... Forse non c'era sempre un, un proprio un sentirsi collegati un sentirsi vicini vicini c'è un aumento di empatia e sì. di, um, di una richiesta di empatia cioè di, di apertura emozionale che io, um, che io così in questa maniera prima non l'ho percepita e questo è bellissimo, è molto sono molto, molto d'accordo sono molto d'accordo poi Proprio stamattina ho scritto a un collega americano che um, io ho la speranza, c'è cioè una di quelle speranze del cassetto che appunto nascono anche qualche, qualche nuovo lettore. Magari persone che prima non avevano tempo, né idea né testa né occasione di incontrarsi con dei libri che adesso chiusi in casa, forse ne hanno preso uno in mano per caso e hanno scoperto la, il piacere unico della, della lettura. Della, Questa è un'altra speranza. E poi, vabbè, molto concretamente anche vedere quant, cioè, quanto poco basta in un tempo eh, storico e ecologico, quanto poche settimane bastano per cambiare, anche alterare almeno. Anche se sono solo momenti e sfumature, eh, lo Stato della natura, c'è cioè lo stato del, del nostro sistema ecologico. Anche questo mi riempie di, di una certa speranza che non sia subito via questa esperienza. questo è molto vero. e In parte si, diciamo, si, si riflette anche nei libri che poi diciamo, l'editoria è fatta di, anche di trend, che è una parola bruttissima, però di fatto è vero. Per esempio nella saggistica negli ultimi anni la popular science è diventata nella saggistica un, un settore veramente, veramente di punta, adesso come adesso per esempio in Italia in classifica c'è spillover eh, quindi parliamo di popular science e già insomma negli anni scorsi fino a poco tempo fa i grandi temi del cambiamento climatico e anche grandi autori italiani che vengono tradotti all'estero come Rovelli o Stefano Mancuso cioè che hanno portato la scienza hard perché sono anche concetti mm -hmm difficili, no? non, non sempre facili alla portata di molte persone con grande fascinazione eh, mi chiedo se questa emergenza di coronavirus darà una spinta ulteriore alla popular science e, e cos, come, come la vedi tu se anche la vostra classifica è dominata dalla, dalla scienza anche se la cosa bella della classifica italiana, che ovviamente è una classifica ridimensionata nei numeri perché essendoci dei libri di, Chiuse, ovviamente stiamo parlando di numeri molto contratti, e vedere spillover, e vedere i grandi classici in classifica la peste di Camucci, città di Sarà credo eh, no? che la che peste, peste in questo bella. momento sia in classifica quindi, e, ha anche in e generale. la cosa mi ha, mi ha fatto riflettere perché quindi c'è bisogno di futuro di scienza ma anche di classici quindi anche di scrittori no? non solo scienziati ma anche la letteratura in questo senso il nostro lavoro è bello perché lavorare con gli scrittori poi eh, ti consente di, di, di, di vedere le cose no? da più angolazioni no? eh, penso sia forse la ricchezza più grande, no? che, che abbiamo. Ma allora, tutto questo che hai appena descritto, cioè il rincor sia ai classici sia um, alla popular science, è un, è un trend che già c'era in atto diversi anni, no? cioè, anzi, credo che i classici non sono mai spariti. C'era già quando io ho cominciato in, in editoria, um, un po' più di vent'anni fa, c'era sempre questa ricerca del classico dimenticato, The Forgotten Gem, c'era sempre questa categoria eh, di libri e questa necessità di rivedere cos'erano i, uh, i tesori del, del passato. E, ed è giusto che sia così appunto poi il, il tempo che è passato da allora costituisce una specie di filtro e, e viene riportato, alla, cioè quello che rimane dentro questo filtro sono delle, dei gioielli particolari, i classici di tutto il mondo. E questi in, in un certo senso c'erano sempre. Invece la popular science um, Secondo me, soddisfa un'altra un, una, um, una necessità simile, perché appunto stai cercando qualcosa che ti, che ti dia un aiuto, che ti dia uh, delle risposte, che ti dia anche, nel caso della popular science, delle informazioni um, magari più accessibili, uh, di, della science in sé. Um, questi questi, questi trend, i momenti quando c'è una grande richiesta di appunto, spiegazioni um, accessibili, secondo me è sempre connotato cioè, a, a, a certi momenti politici. Di, più insicurezza c'è sul livello politi politico, più polarizzato, c'è um, l'opinione pubblica anche su diversi argomenti. Questa è almeno un'osservazione mia, cioè poi, se si è corretta o meno un'osservazione personale, ma io ho l'impressione che sempre nei momenti quando appunto c'è un, un disagio in una società um, c'è una ricorsa molto forte sui libri um, che dovrebbero spiegare qualcosa. Perché uno si sente quasi tranquillizzato, no? Eh, in questo caso che la conoscenza eh, cioè, ti, ti, ti rende forte, nel senso che riesci a capire di più che cosa sta girando. Ci sono delle la... risposte, e quindi in un periodo in esatto. cui magari ti senti, eh, ti senti poco, um, po poco assicurato in altri aspetti, eh, la, la saggistica, la popular science. Eh, ti, ti possono sembrare qualcosa di, di concreto, dove, um, fermati, cioè, aggrappati anche, forse. Esatto. E al contempo penso anche che quando finirà l'emergenza, ci, ci saranno, ci parlano di fase 2, fase 3, non sappiamo neanche noi bene quali e quali, come saranno, eh, eppure ci sarà anche bisogno a un certo punto, credo, di evadere no? da questa eh, ansia. No? Di, di, di, di collocarci per forza in un punto della eh, ci sarà anche bisogno di, di ci sarà per forza, ci eh, sarà sì. una grande onda di, di, di opere eh, pensate e, e concepite proprio in queste settimane, ci sarà un'elaborazione letteraria, artistica eh, poetica di, eh, di di queste esperienze uniche e sicuramente ci saranno anche, io mi immagino che ci siano tanti libri, um, ritornando alla Popular Science, della, um, su, su dei fenomeni, non fenomeni, in questo momento mi manca la parola corretta, cioè su, su, su degli aspetti psicologici. Ci saranno dei, dei libri che, che parlano molto più um, molto profondamente, così. forse anche tecnicamente, su, uh, sulla depressione, sulle dipendenze, su, su, su degli argomenti estremamente importanti che tante persone adesso incontrano in un'intensità um, che, certo. che nella, nella vita. Uh, pre-coronavirus eh, forse non, non c'era. Sì, si sì, ha come l'impressione che ci sarà un pre e un post anche in letteratura perché poi arriverà il momento in cui tutti noi, ma anche noi che non siamo scrittori dovremo fare i conti credo con questa fase di isolamento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo eh, gli scrittori bravi saranno quelli che scriveranno un romanzo forse fra anni perché poi le cose si sedimentano, no? E non è necessario scriverlo. Ma forse anche, appunto, bravi, bravi scrittori normalmente riescono anche a trasportare… cioè non è che necessariamente devi scrivere sul lockdown con la Assolutamente. tua Assolutamente! Per trasportare le idee, ah. le dinamiche, le emozioni eh, su, un altro, su un altro setting. Eh, ah, sicuramente sì. eh, um, accadrà sicuramente penso, penso, penso anch'io Senti, per tornare brevemente eh, così in questa nostra chiacchierata sparsa senza una... sì. <ride> no sempre ragionando su, su questa cosa che stiamo vivendo che è una eh, tutti ne, stiamo vivendo un'esperienza globale no? Ci, siamo tutti accomunati eh, in questa fase di, di grande isolamento eh, tutti insiamo, leggiamo o quello che abbiamo in casa o cerchiamo di, di, di farci spedire i libri a casa dove è possibile ecco mi chiedevo secondo te le traduzioni cioè eh, questa cosa che adesso siamo veramente un, in un'unica situazione mi fa pensare che eh, la barriera della traduzione almeno in via teorica dovrebbe essere abbattuta cioè ormai che, viviamo tutti Cose simili. Mi piacerebbe pensare che le traduzioni avessero uno slancio no? ulteriore, cioè che anche noi l'Italia traduce molti più tedeschi, molti mm. più cinesi, molti più no? sarebbe bello. In conti fatti sarà una cosa molto difficile eh, perché forse andremo incontro a una grave crisi economica che farà sì che purtroppo ecco. ci sarà una probabile contrazione del, del mercato. E i libri tradotti sono più costosi, eh, più costosi, più rischiosi, pertanto, no? per cui da una parte forse ci sarebbe più bisogno di um, come dire, condividere, eh, no? e dall'altra veloce l'ostacolo eh, della. Um, pratico, no? economico della, della traduzione io non so in Germania eh, in Italia purtroppo siamo un po' scarsi quanto sussidi di traduzione per la saggistica c'è un buon ente che si chiama SEPS per la narrativa siamo ma sono fantastici terzoni. cioè SEPS sono fantastici SEPS sono fantastici con la saggistica sono un ente eccezionale. Per la narrativa in Italia è già più complicato, per esempio. in Adesso Germania... questo argomento lo incontro tutte le volte che, che vendo sì? in Italia. <ride> mm. um, sì, questo è un gran, un gran argomento: le sovvenzioni di, di, di traduzioni, in quanto. Um, uno strumento fondamentale della, della um, politica culturale ma io l'ho sempre considerato uno strumento fondamentale della politica in generale c'è uno strumento che dovrebbe in tanti paesi fare parte del, um, del budget del, uh, del Ministero degli Esteri perché appunto c'è il um, tradurre e aiutare altri a tradurre quello che è stato pensato e scritto nel tuo paese o nella tua lingua comunque è una chiave una porta fondamentale una, una porta di conoscenza di una cultura di di, di, un, di di un paese di un popolo anche appunto di un um, un, un insieme linguistico come lo possono essere, per esempio, uh, la Germania, l'Austria e la Svizzera, cioè, um, è, è fondamentale riuscire a, a presentarsi attraverso come paese, riuscire a, attraver a, a presentarsi attraverso, attraverso le traduzioni. E io penso sempre che ogni euro ogni dollaro quello che sia investito nella sovvenzione di traduzioni sia veramente um, un euro ben speso è un ponte no? un ponte tra è un ponte oh, è una, porta, eh. una chiave come, come si vuol dire comunque è uh, una possibilità molto diretta e molto uh, precisa che uh, che che abbiamo di presentarci, di, di comunicare Esatto, l'uno esatto. con l'altro. Sì, sarebbe bello in questo senso lavorare proprio sulle sovvenzioni alla traduzione anche per rendere. Merito ai traduttori che in Italia perlomeno molto spesso non sono trattati benissimo. Tra, vari, tra le varie figure editoriali, insomma, <ride> c'è ancora molto lavoro da fare. Ma tutto il, il settore, settore, settore editoriale mi sembra in quel senso un po' sovrafinanziato, proprio dallo scrittore fino al libraio. Siamo un Sottura. settore un po' così. La cultura. <ride> La cultura, esatto. La cultura. Senti parliamo di cose belle qual è il vostro libro più venduto nelle ultime settimane oh. <ride> um, abbiamo la fortuna di, di essere uscita poco, usciti poco prima mm. del lockdown con um, il nuovo romanzo di Lutz Seiler, che è un nostro scrittore molto importante che nel oddio, 2014 credo aveva vinto Quattordici, sedici, quattordici, aveva vinto il, il, il, il Deutsche Buchpreis con il suo primo romanzo, che allora si chiamava Crusoe. Um, si chiamava? Crusoe, che in Italia è stato pubblicato da del vecchio editore E adesso Lutzaila ha scritto questo romanzo quando era già un, un poeta molto affermato poeta e saggista e poi appunto questo suo esodio come uh, scrittore di narrativa è stato fulminante cioè il libro è stato tradotto in 22 lingue ha venduto solo in Germania più di 300.000 copie veramente un, un libro importante e adesso qualche settimana fa cioè a febbraio è uscito il nuovo romanzo che si chiama Stern 111 che è un nome di una storica radio, un, un, un marchio di radio ah. Uh, ah. Uh, uh, della, della DDR. È ah. un, un romanzo bellissimo, un po' escapistico in alcuni momenti perché sta, sta facendo. Um, Uh, racconta del primo anno, dei primi mesi del primo anno dopo la caduta del muro qui a Berlino, in un ambiente molto particolare, cioè quello um, dei… Um, oddio, mi manca la parola italiano… Uh, di, di quelli che hanno occupato le case. Le case abbandonate, le case eh, vuote. E um, vabbè, poi c'è tutta un'altra storia, pure dentro. Comunque, un, un romanzo particolarmente bello, intenso. Anche Il divenire di un poeta. E questo, appunto, avendolo pubblicato a febbraio, aveva ancora avuto l'occasione di ricevere non solo vincere il premio del, della fiera di Lipsia, che poi già la fiera non si è più tenuta, però il premio è stato annunciato in diretta in radio e lui l'aveva vinto e c'erano anche i, le librerie eh, appena, appena ancora aperte e lui ha ricevuto una, un, una rassegna stampa folgorosa. E quindi il libro si è venduto bene, ha continuato a vendere anche con le poche librerie aperte e con, eh, e con quel poco che c'è ancora stato di distribuzione quindi è in classifica in che... classifica da sette settimane. Wow! Un Esiste un trad una traduzione in corso in Italia? Non eh ancora. No. Allora, insomma, i diritti sono liberi. I diritti sono liberi. Rivolgetevi alla fantastica Barbara Greffini, che è la nostra <ride> Editori italiani di narrativa, fatevi avanti. Ecco, fatevi no, avanti. No, con Barbara. Non leggo il tedesco, quindi per favore. Spero <ride> di poterlo leggere in italiano è un quando, bel libro. Quando, quando possibile. Va bene. E da voi invece? Sì. Il Noi, guarda, il libro che al momento è più venduto, forse ce l'ho qua, mi perdoni se lo faccio vedere, ce l'ho qui. Eh. È un libro eh, che si chiama, quello vedi al contrario, giustamente, perdonate, è Vabbè. allora, è un libro, lei è una um, grande fumettista francese, è un libro quindi tradotto, eh, si chiama Bastava chiedere, sono dieci storie di femminismo quotidiano, è un libro molto particolare, anche per la terza, che perché in genere non. Siamo avvezzi a grafica, sono dieci storie, proprio dieci fumetti, eh, in cui sostanzialmente potrei dirti: ogni donna si può riconoscere perché inquadra um, perfettamente quelli che sono gli stereotipi ancora oggi legati alle donne, cioè eh, il ruolo della donna in famiglia, al lavoro, nella coppia, cioè quanto stereotipo e quanto cliché ancora oggi ci portiamo addosso un altro grande argomento un grande argomento e potrei mm -hmm. dire che questa è un'opera veramente particolare perché all'inizio dicevo eh, non è, cioè, seguivo Emma ma eh, non è un'opera della terza ma in realtà è perché di fatto è un manifesto femminista tradotto in un linguaggio che non è il libro di saggistica, cioè è un manifesto femminista illustrato potremmo dire attraverso dieci 10 vignette e devo dire che ha avuto una risposta di pubblico uh, veramente, veramente bella, veramente eccezionale che ci ha colpito molto e spero che insomma adesso con la riapertura delle, delle librerie lentamente ci siano ancora più, più è lettori. Bello, bello. Ecco, sì, è bello, è bello fare progetti, mi fa piacere che sia anche un libro tradotto eh, perché insomma si, si creano appunto questi ponti è di bello. cui abbiamo parlato. Ma fino a tu... Re. Personalmente hai, hai trovato il tempo di leggere in queste settimane? Allora, io ho fatto all'inizio molta fatica. Io sono, leggo tanto. Le prime settimane ero un po' sopraffatta. Devo dire, sopraffatta dal click. Cioè leggevo continuamente dati, eh, dati tecnici sul coronavirus e mi ero un po' ossessionata. Dopodiché ho detto basta, cioè, insomma, allentiamo un attimo eh, la presa e ho letto... Uh, Carrer, Vite, che non sono la mia ma perché probabilmente parlavo, non so se l'hai letto una storia parecchio triste, per cui forse mi sentivo <ride> riabilitata a leggere una storia ancora più triste poi ho letto un romanzo molto onirico che si chiama I Cieli di Sandra Newman mm -hmm. che, che ha pubblicato Granta e in Italia Ponte alle Grazie e adesso sto leggendo Buffy sempre di Carrère e tu invece stai leggendo qualcosa? ci vuoi consigliare oppure anche se sempre... uh, in, in questo momento proprio in questi giorni sto leggendo un libro che mi ha colpito molto molto bello italiano che mi aveva consigliato antonio selerio di roberto alaimo l'estate del 78 ah, buona che bel libro, eh, bello. Sì, mi, è, mi colpisce molto poi mio marito è di, Pal di palermo quindi lo son, sento in qualche una, modo una sonata un siciliana e, um, no, per il resto ho cominciato a leggere i libri dell'autunno nostri che, che faremo, e, e poi per il, come prossimo sulla, uh, sul, sul mio um, comodino. La, la, sì, comodino, praticamente. <ride> C'è Permafrost ah. e in Italia forse ha fatto nottetempo. notte tempo, penso, sì. sì. Bene. Quindi sì, ci sono delle belle letture che mi aspettano. Ci aspetteranno a, tu tutti, noi, a tutti noi esatto, speriamo anche se non a Francoforte di incontrarci presto perché poi sì. i libri sono belli da leggere in solitudine però poi è bello parlarne, quindi anche, diciamo, le presentazioni dei libri con tanta gente. Leggevo oggi, poi chiudiamo, perché poi Instagram credo che ci cacci via, <ride> c'è cioè, un'intervista molto bella a Ken Loach, eh, che hanno fatto sul manifesto oggi, in cui diceva quest'immagine in cui al cinema, adesso siamo tutti a casa a guardare Netflix, no? Quindi piangiamo da soli, ridiamo da soli davanti mm -hmm. a un monitor, a un computer, a un iPad, Invece la bellezza di poter stare al cinema di fronte a una commedia e ridere tutti insieme, no? Cioè, l'idea di tante sì, persone vero. che condividono un'emozione. Speriamo la lettura è un momento solitario esatto. comunque, però appunto non è un caso che questi momenti delle fiere dei incontri, esatto. anche i reading club e quello che sia sono talmente importanti per le persone perché dal solitario, dalla tua esperienza personale, ne hai sempre voglia di condividerla. Ti esatto. hai sempre voglia di raccomandare, di, di fare fa altri partecipi esatto. di questa tua esperienza. E quindi Bene. Sì, speriamo di vederci presto. Speriamo di vederci presto, lanciamo questo messaggio di condivisione di libri, pensieri e pre, presto anche di abbracci, speriamo. <ride> E grazie a tutti che ci avete seguito e domani sempre alle 12 non ci sarò io eh, ma eh, un, un Nicola Tadio credo che intervisterà Pietro del Soldato ciao a tutti grazie, grazie. Mille, grazie ciao Nora, tutti. grazie mille eh, grazie. ciao, ciao, ciao.